Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi, un possibile glitch dei soldi o eh, give a car to friend o regalare un'auto ad un amico. Allora, i glitch per eh, i soldi diciamo sono stati patchati, ce n'è uno solamente che è molto molto laborioso, quindi ho preferito eh, proporvi questo come money glitch allora per fare questo glitch avete bisogno di una base operativa un amico che vi passa un'auto possibilmente fatelo con le LG RH8 perché sono quelle che dà più soldi visto che paga solamente le modifiche ragazzi quindi non mi fate sempre le solite domande prima o poi vi, vi, vi metterò un tutorial sulle basi tecniche per fare i glitch cazzo, perché se no non lo capite allora, ehm, come dicevo, il vostro amico vi darà un'auto La LG Retro Custom è quella più costosa che può avere E quella che ci renderà molto di più di tutte le altre Non passate auto di lusso perché vi darà il blocco delle 50.000 E la base operativa, ragazzi, la vostra base operativa Che dovete averla solo voi, non è importante se l'amico l'ha o meno eh, Dovrà essere piena di veicoli, ragazzi quindi eh, veicoli in questo caso LGRH8 E in un altro garage dovremo avere una LGRH8 normale Da chiamare Quindi andremo a chiamare questa LGRH8 Mentre il nostro amico se ne andrà in un'attività ragazzi Quindi andrà in eh, non so un lavoro da titano o qualcosa del genere E mentre sarà nell'attività o metterà eh, diciamo sala chiusa oppure uscirà quando glielo direte voi, fate come credete quando siete in questa schermata dovete aspettare una ventina di secondi allora nel caso che vogliate che il vostro amico esca dall'attività gli dite esci dall'attività quando siete in questa schermata nera nel caso in cui non volete il vostro amico potrà tranquillamente chiudere la sala e voi non vi unirete ragazzi il passaggio è semplice dopo aver aspettato una ventina di secondi su questa schermata dovete pigiare X molte volte velocemente se vedrete la schermata della base operativa che si sta aprendo e voi starete entrando nella base operativa il glitch non ha funzionato ragazzi, e quindi dovrete ripetere questo passaggio a questo punto eh, se tutto è andato bene vi troverete come mi sono trovato io vi dovete suicidare e eh, respawnerete, respawnerete senza mappa, senza radar, senza un cazzo insomma e dovrete andare a cercare il vostro amico, ovviamente a me mi ha messo un culo al mondo perché sono sempre fortunato io e una volta che siete lì andate a cercare l'auto del vostro amico, prendete l'auto del vostro amico e la mettete nella base operativa, vi comparirà un messaggio che vi dirà base operativa piena fate la sostituzione e automaticamente l'auto che voi state sostituendo, cioè la LGRH8, con la LG Retrocast, andrà a finire nell'altro garage in cui avete preso eh, la vostra LGRH8 all'inizio, ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice, potete ripeterlo, eh, ripeterlo più volte, ragazzi, una volta dietro l'altra, però a patto che andate nel creatore e cambiate sessione questo glitch può servire come glitch dei soldi oppure come, come metodo per farvi passare le auto io qui ho capito un cazzo però va bene e, Sì, si ho sbagliato l'uscita ragazzi quindi a questo punto usate questo glitch perché l'altro è veramente difficile cioè non è difficile sono molti molti passaggi una volta che avete fatto il glitch io qui ho fatto un taglio ma eh, sarebbe stata lunga l'attesa del meccanico. Chiamate il meccanico per poter utilizzare l'auto che avete dentro, sia se eh, ve la fate passare, ossia se la state duplicando, fate questo passaggio, ragazzi. Dovete prendere una LG, ovviamente dall'altro garage, da un altro garage e metterla a posto, al posto di quella RH8 che abbiamo appena messo, perché se usciremo dalla base operativa con la LGRH8 che abbiamo appena duplicato eh, ci farà scendere e non potremo accedere, a meno che non la sostituiamo con un altro veicolo come abbiamo fatto. Detto questo ragazzi il video finisce qui, la live del contest alle 3 più o meno, un saluto a tutti, al prossimo video.